Oggi nuovo volo col DJI Avata. Eh, L'ho portato in una delle mie location preferite. Ho praticamente portato qua tutti i miei droni perché è una location che fa sicuramente risaltare le qualità eh, della fotocamera di un drone, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui c'è molto freddo, sì, ma ci sono dei colori incredibili e l'acqua del lago diventa pazzesca. Intorno, ovviamente, ci sono anche tutte le montagne che fanno un sacco di riflessi stupendi, appunto, eh, specchiandosi nel lago. Grazie. <laughs> Quindi eh, l'unico drone che non avevo ancora portato in questa location era DJI Avata. Oggi finalmente è arrivato il suo giorno e la location di cui vi sto parlando è Colico. Eh, ci troviamo sul lago di Como e qua ragazzi è tanta tanta roba. È una località incredibile in tutte le stagioni perché comunque d'estate è bellissima appunto perché eh, essendo sul lago già di per sé è bella ma in questa stagione a me piace un sacco. Poi c'è questa spiaggia pazzesca che la fa sembrare quasi eh, una spiaggia di Mare, quindi detto tutto questo, è arrivato il momento di farvi vedere eh, la natura di Colico con il DJI. Avata, mettetevi comodi, risoluzione di YouTube al massimo. E se il video dovesse piacervi, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram, seguitemi sul mio canale Telegram. Offerte per sostenere questo canale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. E adesso. Buen volo never felt so far away than it does today, my dear, the world is spinning at a faster pace than I'm willing to face without you here. When every road is closed I'll start digging tunnels To you now I lose my senses like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 Light has all but left There ain't no buses that can bring me To where I saw you last And all the bridges and all the towns Have all but crumbled to the ground I'll start digging tunnels I'll start digging tunnels